Ciao a tutti e a tutti, oggi sono qui per parlarvi e consigliarvi una straordinaria e poco conosciuta raccolta di racconti che si chiama La Debuttante di Leonora Carrington. Ora, questa raccolta raccoglie tutti i racconti brevi scritti da Leonora dagli anni 30 in cui appunto Leonora Carrington era nel coté artistico della Parigi surrealista, fino a, agli ultimissimi racconti scritti in Messico, dove la pittrice, scenografa, eh, scrittrice, ma soprattutto anche attivista e chi più ne ha più ne metta, trovò pace negli ultimi anni nella, della sua vita e si spense nel, nel 2011. Ora ci sono diversi motivi per cui io vi potrei consigliare questi, questi racconti. Innanzitutto si tratta di racconti eh, molto godibili nel senso di assurdo che li popolano. Troviamo cavalli ammiccanti e seducenti che parlano e conducono giovani dame nel bel mondo e soprattutto le conducono verso la ribellione. Troviamo iene che parlano in francese, vanno sui tacchi e strappano facce ai camerieri troviamo pecore in, in gorgera, in tenuta d'alto, magnate e parlamentare. La cosa interessante, la cosa curiosa, è che Leonora Carrington, nello scrivere questi racconti di matrice, appunto, surrealista, attinge contemporaneamente a quello che è il grande canone eh, della letteratura gotica e grottesca britannica, no? Quindi il, il racconto dell'ambientazione gotica nella cupa casa stregata per arrivare all'assurdo, di natura matematica, alla Lewis Carroll. Tutto questo Leonora Carrington lo fa per parlare tendenzialmente sempre della stessa cosa, la decostruzione degli stereotipi di genere, la lotta contro quello che è un sistema binaristico e patriarcale, fin dai femminismi della primissima ondata, perché appunto ricordo che, oltre che pittrice, scrittrice e scenografa, Leonora Carrington fu attivista ed ebbe una brillante carriera in quanto tale anche in Messico. Ora, io non, non mi spendo oltre, vi rimando direttamente alla lettura, non solo per il valore letterario di questi testi che restano estremamente godibili nella loro assurdità, ma anche e soprattutto perché si tratta di una decostruzione a cui tutti e tutte oggi siamo chiamati.